Il trasloco e un piccolo funerale, proprio allegro, dove stavo portando quelle piante, forse a morire in una terra lontana, non adatta alle loro esigenze, che le avrebbe fatte marcire nell'umidità invernale e seccare nell'arsura estiva. Sarebbe stato più saggio lasciarle sul terrazzo, dove avevano prosperato, resistendo per anni agli attacchi funesti dei gabbiani romani. Ma come si fa a separarsi da qualcuno che ha imparato ad amarti così come sei, raccogliendo le tue confidenze più segrete per ore e ore e sempre ascoltando in silenzio, senza un commento fuori luogo, impagabili le piante? La relazione che ci lega alla verdure, come la chiamano i francesi, che non vuol dire broccoletti ma a natura, è profonda e appassionante al pari di una storia d'amore, ci ispira e ci consola e soprattutto ci insegna il sentimento della cura e quello della gentilezza, inclinazioni che qualcuno considera demodè. Al contrario, oggi sono più rivoluzionarie che mai. In fondo l'idea che possiamo coltivare l'anima come fosse un giardino ci accompagna dalla nascita del mondo e anche se siamo ormai degli esseri digitali, la natura per fortuna continua a chiamarci e sarebbe un vero peccato interrompere questo dialogo. Una colpa sicuramente più grave di non aver resistito alla tentazione di addentare una mela. <ride> Germana Pasquero, grazie. Grazie Serena. Grazie a voi perché sento che sarà una serata memorabile. Aspettiamo. Per me e per questo pubblico davvero un po' eroico. Eroico, eroico. <ride> Io devo dire subito una cosa, come si, dice, come si dice mettere le mani avanti, questo è un libro che mi è piaciuto da pazzi. Oh, se per... lo dice lei che no. Ma No, eh. ma, no ma sottolineo perché la mia autostima è sempre, sai, come quella di tutte le donne, un po' in No, ma in bassa. quella aiuta, sì, cioè eh. a avercene. Scusa, t'ho interrotto, stavi dicendo? Ah, che è un libro magnifico. È un libro magnifico per tante ragioni. Innanzitutto per come è scritto. È un libro stilosissimo. Non c'è una sbavatura, c'è veramente un'eleganza e una delicatezza, ma anche pregnanza, che basterebbe questa ragione a farmelo piacere moltissimo, ma ce ne sono ovviamente anche delle altre. E ce n'è un'altra non meno fondamentale, che è eh, me, quella roba lì, la mela, quella da cui abbiamo Pensavo preso no no, No, ma <ride> beh, noi centriamo un po' <ride> ah, tutto in questa sì. storia. <ride> no, centriamo tutti. Eh, perché questo libro di fatto parte, e forse arriva, a una... Cosa che non è solo la rivalutazione di, di quella povera creatura che siamo tutte noi, ma è anche um, una, una messa in chiaro di certe cose che stanno scritte nero su bianco in, in quel testo che si chiama Genesi e che sta dentro quell'altro testo che si chiama Bibbia. E, Permettetemi due parole su questa cosa a cui tengo personalmente molto e questo libro mi ha dato così un, una forza che prima non avevo di sostenere questi argomenti. La prima cosa che va messa in chiaro è ehm, così, la sufficienza con cui si è sempre guardata l'ultimità di Eva, l'ultimo prodotto del creato, proprio come se fosse un accessorio Così. Eh, parentesi, parlando di paradisi non non parlare del paradiso terrestre quindi eh, non potevano parlare di Eva. di Eva tanti sono gli argomenti ma lei gli ha presa proprio una cosa forte su me, Eva me, me, me, ce l'ho lì eh, eh. So, Gadine, è bello della quello. No? allora Eva è l'ultima cosa che Dio fa quando fa non è mai venuto in mente a nessuno il fatto che è normale e netto e direi conseguente logico che quando uno fa una cosa poi più la fa meglio la fa a voi lascio trarre le conseguenze del non, caso non so a cosa ti riferisci ma in genere <ride> mi sembra che in molti casi questo è valido eh, anche lì l'altro oh aspetto Dio, viene anche a noia ma questo è un altro prego non so se venga a noia però va messo in chiara sta va cosa chiara. che il fatto che sia ultima non vuol dire Ah, anzi no? è Eva. venuta meglio di tanta altra roba è venuta molto bene sì. ah. e poi c'è l'aspetto di quel gesto quell'assaggio del frutto proibito e anche lì due cose vanno messe in chiaro la prima è che quando Dio dice ad Adamo mangia tutto quel che ti pare ma non quel frutto Eva non c'è ancora non, se voi se, seguite il passo biblico lei non c'è Possiamo ammettere la, la, la missione di ignoranza in questo caso? Pensa quante cause di corruzione l'ammissione missione di ignoranza nel <ride> nostro paese, che non c'è. Per... Eh, ma no, <ride> non gli è stata data. No, e mi però... piace questa cosa, che tu sei... Il libro parla di tante cose. Ma eh. no, ma... no, ma poi no, a, arriviamo, arriviamo a. Casa... No, no, no, mi piace molto. E poi voglio dire un'altra cosa. Eh. Adesso arriviamo al paradiso. Quel gesto lì non è affatto un peccato, meno male. Pensate che noia stare lì. Ma infatti, diciamo che io, eh, mi fa molto piacere questa tua... Perché eh, partendo dal paradiso terrestre, no? era importante... Come nostalgia, si dice che tutte le volte che noi mettiamo le mani nella terra, lo diceva Pia Piera, giardiniera straordinaria e romantica, tutte le volte che mettiamo a di Muro una piantina, c'è cioè come una nostalgia del paradiso terrestre, il luogo da cui no, siamo stati cacciati o forse in realtà se n'è andato Dio perché, abbiamo, no, come abbiamo perché il paradiso terrestre forse è forse la nostra terra e Dio quando ha visto come l'abbiamo devastata ha detto vabbè rimanete qui io me ne vado perché ho sbagliato tutto ma queste sono ipotesi fatto sa che Eva eh, intanto ha fatto anche degli studi perché il libro ha delle basi scientifiche sì, sì. non è che proprio sì, sì. Eh, ah, che fosse una mela non è detto, perché tra l'altro dove era situato il paradiso terrestre, tra i tigri e le eufrate, manca una niurca poteva nascere, manca una mela di quelle col timbro semifinte. E quindi gli archeobotanici che hanno studiato a lungo hanno veramente eh, dichiarato che il frutto proibito fosse una banana. Ora, l'immagine di Eva che fugge dal paradiso terrestre con una banana in mano eh, più divertente, no? Sì, diciamo che <ride> renderebbe la colpa ancor più, se vuoi. Invece no, perché anche Sant'Agostino diceva che la chiamava la Felix colpa, la colpa felice, perché eh, grazie a Eva c'è stato l'inizio del mondo, della conoscenza. Eh, se non ci fosse stata, la, così come dire, questo guizzo della prima donna di capire e decidere che bisognava vedere cosa c'era al di là, e eh, noi forse saremo ancora lì a contare le margherite insieme ad Amo, certo. ecco in qualche modo. E, infatti l'iconografia del paradisi terrestri, dei vari pittori eccetera, va un po' rivista la luce di questa cosa, perché se tu giuri per esempio c'è il quadro dove si vede Adamo con i piedi inchiodati a terra che si strappa i capelli che non se ne avevano andato attaccato all'albero, Eva sta già sulla porta a dire dai, andiamo a vedere che succede. Insomma, eh, è la prima eroina della storia e lo è per una cosa Altro che, che Ulisse diciamo eh. certo che non chiamerei affatto peccato ma è quella cosa che il mio amato Amosos definisce sinonimo dell'intelligenza cioè la curiosità esatto la curiosità. Le, lei viene via per curiosità che è un po' il motore di questo libro esatto perché vengo a te posso? e il fatto che Adamo ed Eva non in tutte le tradizioni sono cons considerati dei peccatori sta in una cosa molto curiosa che c'è nella tradizione ebraica che non li fa colpevoli ma innescatori della storia e cioè la tradizione ebraica una certa tradizione racconta che i cadaveri, con permesso eh, di Adamo ed Eva che stanno sepolti per primi in questa sequenza a strati di patriarca, non, non c'è eh, cadaveri no allora i loro cadaveri profumano di paradiso che è un privilegio unico ed è la, il segno della non colpa e qui veniamo a questo paradiso c'è un capitolo nel, nel libro sul profumo del paradiso esatto, che è quello lì però vai a trovarlo Vedi, ce l'avrei potuto mettere è il segno del fatto che quest, questa trasgressione era tanto necessaria quanto appunto segno di una curiosità che è sintomo di intelligenza e non dimentichiamo che tanto nella Bibbia quanto Prendiamo il vaso di Pandora di cui si parlava qui qualche settimana fa, no neanche, al Festival del Classico. Anche lei è una combina guai. Però, guarda caso, il femminile è ciò che innesca la complessità del mondo, che è quella che fa uscire questi due, queste due creature dal paradiso terrestre e noi confrontarci con i guai, ma anche la bellezza del mondo. E spesso fa uscire dai gangheri l'uomo, ma questo però è un'altra storia. Eh, sì. la complessità diciamo. certo, è proprio quello e tornando, venendo a questo libro qui si parla di paradisi dei paradisi di un sacco di persone interessanti ehm, dico ancora una cosa un po' noiosa però in ebraico paradiso è una parola strana che non è una radice ebraica e vuol dire agrumeto in realtà ma infatti questo è stupendo perché in moltissime lingue non a caso la parola paradiso e la parola giardino coincidono, sono la stessa parola e non, forse è così, no? E ogni volta che noi immaginiamo un luogo felice... Eh, per noi lo immaginiamo sicuramente con delle piante forse magari anche eh, degli amici un, un, un, una natura che ci sia in qualche modo amica e eh, una bellezza che ci circondi per cui paradiso e, e giardino sono spesso sinonimo no? si può dire questo ecco, Serena racconta io non voglio dire di paradisi perduti anche se sono per lo più paradisi che noi non possiamo raggiungere, ma sono soprattutto paradisi desiderati e ricercati e coltivati. Poi parliamo di Monet. Però la domanda si impone, come hai trovato e fatto tue queste storie? Perché sono storie di, di luoghi e di, e di animali e di sentimenti Coltivati. Ecco, direi che la parola che più caratterizza questa storia è il, col è il coltivare. Ah, coltivare dei sogni anche, no? Coltivare, continuare a volere, continuare a testardaggine, eh, coltivare dei sogni. Io in un momento così infernale, infatti, è una domanda che mi viene spesso, ma come in questo momento un libro sul paradiso, sì. Proprio in questo momento, no? la pandemia, la guerra, differenze climatiche, migrazioni che dipendono da tutte queste cose, dalla mancanza dei diritti, differenze economiche tra le popolazioni del mondo abissali, che è tutta la stessa cosa, è tutto sinonimo questo che sto dicendo, anche se cercano di eh, analizzarlo separatamente. Tutto questo marasma un po' infernale che ci circonda eh, mai come in questo momento credo che noi abbiamo bisogno idea di coltivare invece un'idea di paradiso, un'idea che, eh, che in qualche modo dia un senso ancora alla nostra vita. Eh, siamo da tutte queste cose invece che cercare di ragionare per risolverle, spesso siamo, è come una valanga che ci viene addosso e diventiamo cinici, eh, siamo dico, immersi in un ecosistema, diventiamo più egoisti, ci fa tutto più paura. E quindi avevo proprio la voglia, il desiderio, l'impulso di eh, attraverso storie di persone famose e, e non eh, che hanno inseguito i loro sogni, le loro ossessioni, il desiderio comunque di pensare che si possa ancora cambiare il mondo, il pianeta, il mondo e la propria vita, che è una cosa possibile, no? Nonostante... Tutto e, e cercare attraverso queste storie in fondo le vite degli altri ci possono aiutare no? a specchiarci e a darci una spinta, una forza no? a inseguire il desiderio come dicevi, quindi un po' eh, le storie poi le ho trovate un po' come le ciliegie nel senso che quando cominci a essere animato dalla curiosità e, e eh, vai per cercatori di sogni ne trovi tantissimi eeeh, da, da, appunto, da Claude Monet che il suo aveva inseguito un paradiso ma in realtà si era costruito un paradiso fuori dalla porta di casa un paradiso a chilometro zero nel senso che lui quando ha cominciato a vendere un po' di quadri quindi avere un pochino più di soldi essendo un impressionista la la doveva lavorare en plein air ma eh, cominciava un po' di acciacchi quindi portarsi tutte le tele, i pennelli cominciava a essere faticoso e quindi si costruisce un paradiso da dipingere ed era in qualche modo anche il però qualcosa di più era il suo paradiso perché lui dice che, che era molto infelice da ragazzo e grazie al giardinaggio lui è riuscito a superare questa infelicità e forse eh, doveva proprio ai fiori il fatto che fosse diventato un pittore e quindi sono due cose molto legate e lui aveva trovato il paradiso poi negli ultimi anni della sua vita in questo lago che aveva punteggiato di in maniera ossessiva di Ninfè, che peraltro lui aveva scoperto nell'esposizione universale a Parigi nel Novecento questo fiore che ancora non era, eh, era una rarità e l'aveva portato un vivaista e lui è impazzito, ne ha comprate delle quantità in, e le ha portate tutte in questo lago e ha continuato anche quando aveva dei problemi alla vista così a dipingere questi fiori e i riflessi dell'acqua, no? E, e non, eh, che era un po' il suo paradiso questa visione era il suo paradiso eh, stava preparando queste tele giganti che aveva promesso allo Stato francese ma non riusciva a separarsene perché comunque, no? Pensava che separandosi sarebbe stata la sua fine e infatti non se ne è separato le hanno portate poi all'Orangerie dopo la sua morte e... Eh, Ah, Come vado? Che ho raccontato tutto, tutto io, tutto, tutto, tutto. ma adesso io faccio un po'. Più. Lo faccio più artistico? Mi sono diciamo so lasciata che... prendere, <ride> perdonami. Amore, ma figurati, possiamo saltarlo? No, no, vuoi? Cancellare, no, no, eh. tutto. tutto, metto anche gli occhiali nei lunghi anni del primo conflitto mondiale. Monet continua frenetico a dipingere le sue ninfee immerse nell'acqua e baciate da un riverbero di mille colori molto il cuore in pena per la Francia in guerra e per il figlio Michel al fronte dipinge senza posa nel suo atelier e fedele al credo impressionista anche all'aperto scegliendo le ore del giorno in cui la luce non gli ferisce gli occhi già provati dalla malattia non si ferma nemmeno quando tutti gli consigliano di fuggire e mettere a riparo i quadri perché il nemico è ormai alle porte. Il terribile cannone tedesco bombarda la vicina Parigi con tale furore che i colpi fanno tremare le fronde dei salici che si piegano sul suo stagno. Ma l'artista non abbandona l'amato giardino. Per quanto mi riguarda, rimarrò qui, malgrado tutto, e se quei barbari vogliono uccidermi, morirò tra le mie tele davanti all'opera di tutta la mia vita. Quelle ninfee le sue fate, come le chiama lui, da un'ossessione personale si sono trasformate in una vera e propria opera di guerra, un'arma di resistenza che oppone la bellezza all'orrore della distruzione e della morte. Monet difenderà a ogni costo il proprio lavoro, che nel frattempo si moltiplica a dismisura come un'interminabile tela di Penelope. L'imponente creazione sta diventando la sua sfida impossibile e Monet, mai sazio, aggiunge dipinti su dipinti per completare quel panorama poetico e irreale fatto di luce. La data di consegna si avvicina sempre di più e il pittore rimanda dichiarando perentorio che la grande Decoration non è ancora finita, ha sempre bisogno di quel tocco decisivo che lui però non riesce più a imprimere. La sua insoddisfazione è proverbiale e molti temono che in un accesso di rabbia e di sconforto possa sfregiare o bruciare i quadri, come ha fatto tante altre volte. Ma la realtà è un'altra. Monet fa fatica a separarsi dal suo paradiso e in qualche modo è convinto che la dipartita dell'opera da Giverny avrebbe coinciso con la fine della propria vita. Forse, quando sarò morto, troverò più accettabili le loro imperfezioni confessava Serafico agli amici, allora è meglio aspettare ancora un po' e godere della loro compagnia. Solo due settimane dopo la sua morte, avvenuta a 86 anni il 5 dicembre del 1926, le tele della Grande Decoration vengono trasportate a Parigi e collocate nelle due sale ellittiche del Museo dell'Orangerie, costruite appositamente per accoglierle. In totale, 90 metri di dipinti, un paesaggio d'acqua delimitato da ninfee, rami di salici, riflessi di alberi e di nuvole, un gigantesco paradiso definito dagli storici dell'arte la cappella sistina dell'impressionismo. Se avesse potuto, Claude Monet avrebbe portato volentieri le sue ninfee nell'aldilà, dove ci auguriamo abbia trovato ad accoglierle un Eden altrettanto incantevole, in caso contrario, siamo certe che Dio gli abbia permesso di mettere mano ai pennelli per ridipingerlo da capo. In fondo, due magnifici giardinieri non possono che intendersi alla perfezione. Non, beh, non avevo detto tutto. Tutto, tutto no, ho precisato alcune cose fondamentali. <ride> scritto magnificamente, ma magnifiche sono anche le storie che si raccontano. Qui abbiamo sentito Monet, ma mi viene in mente Margaret Mee e questo fiore amazzonico mm. che fiorisce nello spazio di qualche ora, mm. in un momento imprecisato e che questa donna ha rincorso per 70 anni, partendo in un, mo in un mondo che era molto più grande di quello che è oggi il nostro mondo e, e, e rischiando al, dagli alligatori in giù qualunque cosa possibile. E sono tutte storie appassionanti e, ehm, e, e scoperte per chi le legge, perché sono cose, ad esempio, di Nabokov e la sua ossessione per le farfalle, ehm, cose che magari ci pe pensavamo di sapere, ma che che non sappiamo minimamente e che, e che scopriamo attraverso questo, questo racconto. Poi, poi vorrei anche chiederti una cosa sul rapporto fra te e questo, raccon e questo racconto, e questi racconti e queste scoperte. E, in, questa, in questo libro ci sono storie di uomini e storie di donne, forse più storie di donne che di uomini, ma... Ci sono anche le quote azzurre stavolta, ci non è che sono solo azzurre, donne, certo. no, lo dico perché sennò sembra sempre che sì. c'è la pissa, proprio sì. d'altronde sono state raccontate meno le donne, sì, quindi, per, insomma, però ci sono storie di uomini. Sì, infatti Nabokov, Monet... A me ce n'è una in particolare, no, forse no, non ce n'è una in particolare, però una storia veramente sconcertante è quella di Jeanne Barret e mi piacerebbe sentirla raccontare da te e poi ti faccio ancora una domanda, ce l'ho lì, spero di ricordarmela ora che... Me la sì. In primi, la Tatola. Eh, no, tra l'altro tutte queste In... storie ehm... Nascono, ogni capitolo nasce da un mio piccolo memoir eh, personale, perché la casa che è nella copertina no? cioè, era la casa, famosa casa di campagna dell'infanzia, che era il mio paradiso, in realtà in particolare il mio paradiso era un cespuglio di ortensie di mia nonna dove io mi nascondevo che mi sembrava gigante in realtà probabilmente, ma per fortuna non l'ho più rivisto perché mio padre si è venduto tutto, casa e tutto il resto e quindi è rimasta questa cartolina eh, che ho messo sulla copertina e l'ho resa eterna così, però no, ci tenevo eh, prima di, di Jean Barré perché io parto la storia di Jean Barré da un salottino di questa casa eh, che era chiamato il salottino a fiori quindi racconto delle piccole storie della mia infanzia da cui nascono poi le storie di questi grandi personaggi eh, devo solo dire per correttezza che io non, non ce l'ho con mio padre perché si è venduto tutto, anzi ne sono grata perché probabilmente se avessi continuato a vivere una specie di privilegio eccetera così non avrei inseguito con la stessa tigna e tessardaggine i miei sogni, da un certo punto della mia vita sono anch'io un underdog, che questo si porta molto no? adesso, eh, sì, eh, no, lo dico perché va bene con tutto come il grigio e, e quindi no, lo ringrazio perché non mi ha lasciato niente ma eh, ho ereditato da lui una cosa secondo me più preziosa di questa casa, di tutto il resto, eh, che è eh, il senso di humor, cioè mio padre era molto spiritoso, molto ironico, sarcastico, per cui credo che sia un'eredità che mi ha aiutato e mi è servita molto di più. Quindi da, partendo da questo salottino a fiori di questa casa, mi viene in mente da ragazza che ero lì rinchiusa, adolescente che ancora dovevo stare l'estate con i nonni e non potevo viaggiare che, e quindi era no, il sogno di, questa, di liberarsi di tutte le ragazze racconto la storia di Jean Barry che alla fine del, della seconda metà del Settecento una botanica e, in incognito perché le donne non potevano andare nelle accademie non potevano studiare per cui eh, anzi la grande sapienza delle piante veniva in, subito venivano accusate come streghe no? anche se curavano la loro comunità venivano bruciate perché non andava bene e ehm, non solo eh, ha questa passione per le piante vuole conoscere il mondo cioè una donna che vuole uscire dalla gabbia degli stereotipi i pregiudizi di quell'epoca e vuole fare il paripo del mondo una donna che vuole seguire il suo desiderio eh, vuole il vento dai capelli vuole solcare gli oceani ma per fare questo deve travestirsi da uomo perché le, le donne non erano eh, assolutamente ammesse nelle, nelle navi e lo fa e quindi c'è l'avventura raccontata di questa donna straordinaria che eh, per esempio in Brasile scopre una pianta la bougainville eh, che è per un botanico scoprire una pianta è una delle cose più meravigliose del mondo, ma in realtà si chiama Bougainville perché il botanico in carica ufficiale gli dà il nome del capitano della nave, la nave e il capitano era l'ammiraglio Louise de Bougainville, quindi oggi tutte le volte che voi scorgete una Bougainville pianta ormai infestante, pensate io la chiamerei Jean da questo momento in poi, e qui è una storia ricca di altri colpi di scena, anche con un lieto fine sui generis eh, che racconto per dire una delle quali, che ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta tutta moltissimo, ma questa donna che si imbarca su una nave fingendo di essere l'attendente la, di un botanico, poi a un certo punto esce allo scoperto, viene, poi, poi viene praticamente scaraventata sull'isola di Mauritius dicendo adesso come porta sfiga portare le donne no a... non solo ma c'era una legge francese per cui l'ammiraglio aveva paura di venire giudicato per aver portato una donna a bordo quindi la scaricano lì ma lei non, non si dà no, per vincere no anzi continua a studiare a scrivere <ride> disegnare scopre di tutto e di più poi da mauricio se ne va to, torna in francia insomma cose che sembrano impensabili a noi oggi in, Va bene, oggi si piglia un aereo, si va a Mauritius se non nevi. Ma pensare a questa donna che, che fa il giro del mondo così, con tanta disinvoltura, e non lo fa tanto per, lo fa studiando e scoprendo un sacco di cose, beh, è meravigliosa. Poi ce ne sono tante altre, anche, voglio dire, il giardino tossico di Agatha Christie. Cioè, c'è ci una varietà di, di mondi, di non solo di piante, ma di avventure straordinarie. Però, come diceva Serena, giustamente questo libro è anche un libro molto personale, nel senso che è un libro sulla memoria, al di là della ricerca della tinta del pantone perfetto dell'ortensia, che mi pare che... Ciao Balle, come si dice. Tra l'altro la nonna dell'ortensia, del cespuglio di ortensie che lei azzurrava, non so chi eh, conosce questo procedimento, lei metteva dei chiodi arrugginiti nella terra per erano di una sfumatura azzurra che io ho cercato di riprodurre tutta la mia vita in realtà ho capito che è impossibile che è forse credo che sia la sfumatura della nostalgia <ride> alla fine della fiera per cui non sa sarà impossibile però questa nonna era di Torino e quindi no lo dico perché sto qui e mi viene quella tenerezza perché mi ricordo che piccolina veniamo a trovare dei parenti non meglio identificati persi nel nulla e lei mi portava sotto i portici e mi faceva bere il putemesh che credo che per una bambina fosse una cosa no, no, oh, letale, sì. le piaceva tanto sta cosa no. capito? Io. <ride> Io ho dei ricordi variegati però mi dici fontemese: e a me mi viene la Madeleine, capito, prustiana insieme all'Hortense, no scusate questa era una parentesi no, ma è, è il dire... lato scuro di, di, di noi piemontesi Dark Side come Agatha Christie l'abbiamo pure noi no, aveva la Dark Side nel giardino, le sue piante velenose così voi avete eh, ma voi due torinesi avete parecchie Dark Side si sa ma. Però, per questo ci piacete, hai capito? Grazie. Non è una cosa che sentiamo di tanto spesso. Eh, a me è amichetto del cuore, radici. Tutto. Ecco, a proposito di radici, ecco questo è anche un libro che parla della memoria, che parla della nostalgia, c'è cioè la, la, la, proprio l'Aivisceri, la, la, la nostalgia, e ci sono dei passi intensissimi. Cioè, cioè, c'è un momento in cui tu dici che hai perso la voce di tua madre, quando tua madre, nel momento in cui tua madre non c'è più stata. E questa cosa sul, sull'assenza, sul lutto, è così vera, e così anche delicata nella sua violenza, del, il fatto che di una persona cara che non trovi più al mondo la voce. Ah, oggi come oggi è vero, ci sono un sacco Infatti di modi. Infatti lo dico, siamo forse l'ultima generazione che non ha più questi, eh, ora con tutti questi telefonini, ci sono tutti, eh, come si chiamano, c hanno un nome, i sonori. Che se lo, bah, i, vocali, I vocali, brava. i le vocali. Eh. Cioè, quindi non so se è meglio o peggio, fatto sa che eh, io non ce l'ho, non ho nessun ricordo acustico, reale e delle volte mi sforzo a cercare di ricordare, vabbè poi nel libro ho spiegato che il rapporto con la madre è sempre un rapporto difficile controverso, no? Per un periodo della mia vita, è la prima volta che lo racconto quindi... <ride> <ride> mi fa sempre una certa emozione, naturalmente ho fatto di tutto per non essere come lei, nel senso, fa, no, sono cresciuta col giuramento di Tara, giuro su questa terra che io sarò tutto l'opposto, perché era una donna che secondo me non era, no, era, la vedevo fragile, la vedevo, e poi invece capendo, crescendo, ho capito che no? quella tigna, quel super uomismo forse nascondeva una fragilità che io non volevo vedere, allora quando fai pace invece con questa cosa eh, riconquisti certe cose di tua madre che forse invece era dolcezza e non era fragilità e quindi è tutto un passaggio. E qui ogni tanto io cerco di ricordare come parlava mia madre no? e, e non ci riesco a non... Non, non mi torna la memoria, no? Per quanto io mi sforzi, e, e quindi mi, mi chiedo nel libro eh, se forse le generazioni che adesso hanno questi aiuti vocali, eh, però forse poi tutto sommato eh, trovo anche crudele risentire, forse e in qualche modo che sia lasciato nella memoria eh, e che, che sia un po' così nel, nell'aria, no? nelle nuvole di un tuo ricordo più balluginoso eccetera, forse tutto sommato è meglio eh, però è, è cambiato proprio un mondo no? quindi eh, non sarà più possibile <ride> neanche avere queste amnesie non, non ho giudizio su questo però è un tema eh, che mi ha colpito eh, si sente e, e in fondo è un po' Il filo rosso di tutto il libro, questa, questo scendere a patti con l'assenza, con quello che non c'è più, eh, sapere che non tornerà, ma in qualche modo farci pace perché in fondo, diciamolo, tutti questi racconti, queste biografie di uomini e donne, ma soprattutto di piante e profumi, è tutto... È è il modo per scendere a patti con la propria memoria. E, ed è per questo che questo libro è ben di più, è ben altro di un, come dire, un catalogo di storie botaniche, di, di profumi, di, di avventure a, a, nella scienza e nella letteratura. È un libro che di fatto ci, ci, ci aiuta a capire il nostro rapporto con... con con la nostra nostalgia, con la nostra memoria, ma anche e soprattutto, e qui è una cosa che, che io dico sempre, e mi, e scusate a chi no. se l'è se già sentita, però nel, nel, nella lingua ebraica nel, e nella cultura ebraica l'orientamento del tempo è l'opposto di quello che comunemente intendiamo, e cioè in, in ebraico il davanti e il prima sono la stessa parola. Quindi noi abbiamo davanti il passato, il futuro non ci sta davanti, come si dice, voi giovani avete il futuro davanti a voi, il futuro ce l'avete dietro, alle spalle. Davanti c'è quello che tu racconti. E... Uno quando scrive non sa, e poi invece... Adesso però hai tanti spunti, in che... più... No, è molto bella questa cosa. Tra l'altro... Il discorso della nostalgia è interessante, no? Perché è il motore poi dei libri, film, letteratura, cioè è un, è un grande motore. Ma e ho scoperto invece un'altra cosa che, che non esisteva prima dell'Ottocento, non esisteva il termine neanche. A me questa cosa mi ha, mi ha turbato tantissimo. Nel senso, la, però la nostalgia eh, non c'era. L'ha inventata un medico svizzero, no? Questa è anche una storia che fa anche un po' ridere perché non ci puoi credere, no? Eh, un medico svizzero che aveva riscontrato questa patologia così nei soldati svizzeri, mercenari dell'esercito che andavano a combattere, magari per la Francia, eccetera, che quando sentivano, che peraltro sono andata a sentire una canzone orrenda, un, un, un, una canzone Rans de Vache una canzone montanara svizzera che sinceramente tutto te fa meno che venire. però pare che i soldati svizzeri quando sentivano questo canto eh, dei pascoli montani erano colti da un languore, da una malattia, da, proprio da un... Da, fisicamente quasi svenivano, no? Allora lui ha studiato questa cosa e ha coniato il dolore del nostro, de di una terra, di una patria, di una cosa, che poi si è allargato questo termine nostalgia. ma prima c'è cioè, anche di me come si poteva vivere senza la famosa saudage bavarese, no? <ride> la saudage bavarese. Esatto. Che poi la brava, la saudage, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Tabucchi, grandissimo, e anche di mangiare con lui, di bere, perché poi sai, conoscere tutto, tutto, tutto proprio, cioè stare a cena a tavola, è proprio quello che ti fa conoscere eh, con un baccalà un cu cucinato dalla moglie, insomma, bella roba. Quindi siamo andati a fondo in tanti discorsi questa saudage che lui ha descritto scritto così bene, che è un po' diversa, no? perché in, implica anche, e lì vedi che torniamo al davanti e al dietro, eh, la nostalgia del futuro, che è una roba strana, no? Eh, che è molto più raffinata, nel senso non la nostalgia di qualcosa che tu hai vissuto, sono buoni tutti come dicono a Roma, in realtà c'è quella nostalgia di qualcosa già di qualcosa mentre la stai vivendo per esempio io già in questo momento sento la nostalgia di questo incontro magico e già sto male perché in qualche modo già sto vivendo la nostalgia di una cosa che sto vivendo o addirittura di qualcosa che sì. No, eh, vivrò ed è un cortocircuito, spazio, tempo, sentimento profondissimo, interessante, che ha no, un'accezione brasiliana o portoghese di questo sentimento, che puoi declinare in tantissime sfumature. Quindi un po' il libro pattina su queste sfumature che sono interessanti, ma non malinconiche, no? perché comunque ti danno il desiderio sempre di scoprire un altro capitolo, no? un altro della tua vita e della vita degli altri e comunque di non fermarti. No? Esattamente anche. Ed è questa cosa della nostalgia, e a me funziona moltissimo con alcuni luoghi del mondo, che sei lì, e senti già la nostalgia di quando non ci sarai più però ti dici anche meno male che ce l'ho nel Beh, senso cacca. che è un sentimento bellissimo No, è bellissimo, è bellissimo non a caso eh, sostiene Pereira di Tabucchi lui eh, dove viveva a Tabuchi, Tabucchi a Rue de la Saudade che è una stradina che esiste veramente e io ho nostalgia di questa città che non ho visitato ce ho, non so perché ma lo sento, quando sento parlare di queste no? donne, come se ci fosse stata, forse perché la letteratura mm. ha questo meraviglioso potere di farti stare, andare ovunque, e come se no? Eh, di volare in luoghi eh, e quindi probabilmente è una nostalgia che tu provi di, di, di cose che hai vissuto, perché in realtà i libri ti fanno vivere altre vite, ti allargano la tua, no? Meravigliosamente. Mi auguro che... È proprio, è proprio lui dai, hai fatto la perfetta recensione del tuo libro, perché è proprio questo. Questo libro ti allarga gli orizzonti, eh, sia della tua vita, sia di quello che scopri, che, che, che ti dici ma porca vacca come ho fatto a non saperlo fino ad oggi, perché <ride> ci sono delle storie meravigliose, di, appunto anche di personaggi, alcuni che onestamente il lettore comune come me non conosceva prima, ma altri di nomi, da Monet appunto a Nabokov, cioè a, a, a, a Tabucchi, ci sono storie di, di, di, di figure, di uomini e donne che, che abbiamo davanti allo sguardo, nel senso, agli occhi che, che sappiamo chi sono, eppure sono completamente nuovi in, in, in, questo, in questo racconto. E questa è una roba, è una, co roba, è una cosa straordinaria. E quindi io Guarda, lo dico proprio che mi... è stata, stata un'esperienza bellissima, l'ho letto uh, su un volo, prima di andata e poi di ritorno, da, da quel posto lì del paradiso, più o meno, cioè, per me. Dov'è il tuo paradiso? Ah, quindi, ognuno poi ha il suo paradiso. potrei chiedere a tutti no, è qual è il tuo paradiso. È, è una città orrenda, te la vedo. È, è, per te il paradiso è Ho una figlia lì e poi mi piace, vado Già, lì, già mi quello separa. fa paradiso, no? Mi, mi <ride> sento di... Cioè, mi, è, è come un po' tornare a, a, a lì dove c'erano i nostri due progenitori. Perché poi... In questa storia. Questo libro fa piagna. Un certo punto, eh, vedi? Se mettiamo così, non so perché, ma perché eh, sui social tu non hai idea, le persone mi dicono: Sì, perché e allora? Mare... Pia... Perché allora io la spiaggia, quel bo, quella stradì, cioè Un libro non so perché al certo punto, pia... però fa anche ridere. So, un però un po'. fa anche ridere, eh. certamente. E, e ti assicuro che, che, che leggendo alcune pagine davanti agli, agrume, agli agrumeti, che poi per agrumeto si intende anche, c'erano dei, dei pompelmi così sugli alberi, carichi e beh, insomma è tutta una roba forte Bene. Eh, grazie. sono soddisfatta di averti fatto commuovere con grande cinismo spero che avvenga anche a voi <ride> sicuro vogliamo chiudere non con chiudiamo. una lettura scelta da te non so neanche qual è l'hai fatto apposta così io non spoileravo grazie di cuore è vero Germana? sì sono all'oscuro, speriamo bene. So, magari a voi non piace. È del mio libro, sì, non è di Giordano. Amica, amica. Tutto è possibile, sai, amica, amica. Teresa Ciabatti ah, scusa. Allora. di Paolo Giordano, peraltro bellissimo. Per quietare la paura della morte. Credenti o no, a tutti piace pensare che esista un paradiso dove le persone che abbiamo amato, o anche soltanto ammirato, finalmente si incontrino per chiacchierare in libertà, appollaiate fra le nuvole. Nel giudizio universale che tutti noi ingenuamente immaginiamo, parenti e amici passati a miglior vita affollano una moltitudine di soffici nembi e ci osservano dall'alto con sguardo benevolo, purtroppo non sempre pronti come vorremmo a esaudire le nostre insistenti richieste di aiuto, perché distratti da conversazioni celestiali. Non credo ci sia niente di più desiderabile della possibilità di trascorrere l'eternità in compagnia di anime belle, scelte per elezione, senza incorrere nel fastidio di noiose interruzioni da parte di scocciatori di professione, come avviene a ogni piesso spinto sulla terra. A suffragare il quadro speranzoso di un Eden festaiolo, un amico sulla cui lucidità mentale non posso mettere la mano sul fuoco, mi ha riferito che durante un concerto dei Doors sentì arrivare sul palcoscenico queste parole «Ci vedremo in cielo» al grande concerto rock. Lassaro, tuo fratello nell'allegria e nella libertà. Secondo lui le aveva declamate Jim Morrison, che di sicuro se la starà spassando in qualche galassia lontana insieme a tutte le mitiche rock star che ormai sono più nell'aldilà che nelle hit parade. Ma per gli spiriti più contemplativi non mancherà di certo una zona più tranquilla, tipo l'area silenzio nei Freccia Rossa. Così dovrebbe essere il paradiso di poesia Patrizia Cavalli, una delle poche persone ammesse in questo luogo bucolico, pieno di gatti e senza beati. Il paradiso di Elsa Morante. Infatti. Il paradiso di Elsa Morante manca perché ho saltato una riga. Eh, vabbè. Patrizia, adesso ora, secondo... Vabbè, eh, buonasera, è stato bello, adesso to... No, che se non ti... Così dovrebbe essere il paradiso di Elsa Morante, o almeno è così che lo descrive in una meravigliosa poesia, appunto, Patrizia Cavalli, una delle poche persone ammesse in questo luogo bucolico, pieno di gatti e senza beati. Ce ne stavamo lì, tranquilli, a chiacchierare, le voci liete, senza mai una sprezza, persino Elsa teneva basso il tono le facce buone, intese a dimostrarsi ospiti all'altezza del posto e del regalo. Ma credo che nonostante l'immensa ammirazione per la sua mentore, la poeta Cavalli, come ammette nei propri versi, avrà sconfinato in altre costellazioni per godere di piaceri più terreni insieme al cantante dei Dors. Vabbè. Grazie, amore. E a proposito di Patrizia Cavalli, vi lascio con tre righe, se, se me lo permettete, eh, ci ha lasciato da poco, eh, so, io devo dire che i suoi versi mi fanno tanta compagnia, i poeti sono eterni, no? Proprio per questo. E, ma solo mentre scrivevo questo libro, conosco molte delle sue poesie, come immagino conoscete voi che stanno e non, non sapevo che avesse scritto una piccola a volte in Paradiso con Elsa che vi consiglio di cui quello era un piccolo estratto ma è, è una poesia meravigliosa ma non sapevo che aveva scritto un, una piccolissima poesia di tre versi chiamata Leiden che fa così mi hanno mandato via e io me lo rifaccio e visto che ci sono lo miglioro <ride> grazie Elena Lowenthal Sormana Pasquero, la saltatrice di righe. No, no, perché... Grazie che avete sfidato la neve di cuore.